Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro palmerone 98 e benvenuti in questo nuovo video su Kingdom Hearts. Vi ricordate quando parlai delle 13 oscurità? Beh, siccome ormai manca poco all'uscita di Kingdom Hearts 3, ho deciso di fare un video in merito al gruppo contrapposto a quello cappeggiato dal maestro Xehanort. Sto parlando dei 7 Guardiani della Luce. E io oggi con questo video teorizzerò i possibili personaggi che potrebbero prendere parte al gruppo Ovviamente escludendo Topolino o visto che sicuramente faranno parte dei Guardiani Bene, iniziamo! <coughs> Palmerone, ma... per caso non ti stai scordando qualcuno? Magari qualcuno di importante? Walger? cosa diavolo vuoi da me? Ah non lo so, la noia mi ha portato qui per chiederti di fare una collaborazione Dato che io ancora non sono subentrato nel tuo canale Cosa? Una collaborazione? Dammi una sola ragione per cui dovrei fare un video proprio con te <susurre> Non lo so, non lo so eh... Kingdom Hearts? Numero 1 Terra lo so, lo so, l'avevo già inserito nel video precedente come un possibile vessillo dell'oscurità, tuttavia ritengo che ci siano delle possibilità che questi possa entrare a far parte dei guardiani. Ricordiamo infatti che nel cimitero dei Keyblade c'è ancora il sentimento persistente di Terra, ovvero l'armatura di Terra animata dalla sua forte volontà e dalla sua anima. Precisamente non viene spiegato come questa armatura abbia preso vita, anche perché poi il vero Terra al momento è impegnato a combattere contro il maestro Xehanort, per avere il controllo del corpo del giovane Xehanort, poi separato in Ansem e Max Xemnas. Tuttavia, penso che solo i suoi amici possano riportarlo indietro in qualche modo, magari proprio utilizzando lo stesso sentimento persistente. Chi lo sa. Numero 2 Lee le sue ragioni per diventare uno dei probabili guardiani della luce sono piuttosto valide. Infatti, ricordiamoci che, oltre ad avere un proprio Keyblade mostrato per la prima volta durante il finale di Kingdom Hearts Dream Top Distance, Lee ha un conto in sospeso con Aisa, o perlomeno Sykes, il suo nessuno. I due, infatti, erano amici stretti sin dagli albori della saga, comparsi per l'appunto in Kingdom Hearts Bit by Sleep. Quindi l'intento di Lee è quello di riportare indietro coloro che sono fuggiti o che non ci sono più, una tipica frase che il suo nessuno Axel ha ha già pronunciato in Kingdom Hearts 358 Baradudis. What's your problem? You both think you can do whatever you want. Well, I'm sick of it. Go on, you just keep running. But I'll always be there to bring you back. Insomma, Lee ha i suoi validi motivi per combattere, riportare indietro Aisa e magari anche Xion e Roxas. Numero 3. Kairi. Sono molti gli indizi che fanno pensare a questo personaggio come un possibile guardiano della luce. Innanzitutto dobbiamo ricordare un elemento importante, Kairi è una delle sette principesse del cuore, rapita la malefica nel primo titolo per aprire la porta di Kingdom Hearts, come sostitute ai guardiani della luce. Inoltre in Kingdom Hearts 2 le è stato dato un Keyblade da Riku, e non possiamo certo dimenticare gli ultimi avvenimenti in Kingdom Hearts 2.8, dove è stata chiamata dal maestro Yen Sid per essere sottoposta ad un allenamento assieme a Lee per diventare un guardiano. Ah, e in Kingdom Hearts Beast by Sleep è entrare in contatto con Acqua, toccando pure il suo Keyblade. Numero 4. Roxas Parliamo forse del personaggio con il destino più triste ed ingiusto tra tutti gli altri. Un ragazzo che non ha predisposizioni nella sua vita, ma che meriterebbe di averne una. Anche il suo ritorno è probabile. Non a caso Roxas viene accennato nell'orchestra trailer di Kingdom Hearts 3. Nel trailer, infatti, intravediamo Xemnas affermare che Roxas non sarebbe mai dovuto esistere e che l'unico modo per riportarlo indietro è quello di essere in possesso del potere dell'oscurità. Che Sora potrebbe passare, magari temporaneamente, al potere dell'oscurità? Potrebbe anche essere, purtroppo non abbiamo certezze, ma il solo aver nominato Roxas già fa presagire un suo ipotetico ritorno. Numero 5 Ok vi prego di non ammazzarmi, il maestro Yensid. lo so che finora in tutti i capitoli della serie non ha recitato una parte tanto attiva Tuttavia nei seguenti giochi si viene a sapere che Yen Seed è un ex maestro del Keyblade tra i più potenti E che il suo ultimo allievo è stato finora Topolino In tutta la saga però non si è ancora visto Yen Seed impugnare un Keyblade o una qualsiasi altra arma Tuttavia trattandosi di Xehanort che vuole scatenare una nuova guerra del Keyblade Traducibile come scoperchiare il vaso di Pandora in pratica Yen Seed sarà forse costretto a intervenire direttamente per aiutare i protagonisti e forse lo vedremo finalmente impugnare il suo Keyblade. Numero 6 Ventus Sappiamo perfettamente dove si trova al momento il nostro custode del Keyblade, ovvero nella stanza del risveglio, situata all'interno del castello dell'oblio. E da quanto è stato detto in Birth by Sleep, l'unica che è in grado di risvegliare Ventus e che sa perfettamente dove si trova è per l'appunto acqua, quindi il suo ritorno dipende da lei, ma probabilmente anche da Sora, considerando che una parte di Ventus risiede ancora dentro Sora. Infatti molto probabilmente si presuppone che il castello dell'oblio sia un punto d'incontro per molti personaggi, quindi senz'altro... Il castello dell'oblio sarà un mondo presente in Kingdom Hearts 3, non sappiamo se sarà un mondo giocabile, ma una cosa è certa. Ventus non può svegliarsi da solo, avrà bisogno necessariamente l'aiuto di acqua e soprattutto di Sora. Numero 7, il maestro Eracus. Ecco qui un altro personaggio inserito nel mio precedente video come possibile cercatore dell'oscurità, ma riflettiamoci attentamente. Nel caso in cui Sora e gli altri riuscissero a riportare indietro Terra, perché non fare lo stesso con Eracus? Oltretutto, basandoci sui fatti di Birth by Sleep e su alcuni trailer di Kingdom Hearts 3, questo personaggio ha avuto un rapporto molto importante con il giovane Xehanort. Quindi sarebbe interessante un ultimo confronto tra i due. E poi nel corso della serie abbiamo incontrato personaggi in grado di riportare in vita i morti. Cito Ade con Auron. E chissà, magari potrebbe esserci un personaggio in particolare che potrebbe riportare in vita il maestro Eracus. Numero 8. Acqua. Come ho detto già prima, il ritorno di Ventus dipende molto da acqua. Questo perché lei è l'unica a sapere perfettamente la locazione della stanza del risveglio. Ma ricordiamoci che al momento Acqua è ancora bloccata nel mondo dell'oscurità, dopo aver aiutato Topolino a chiudere quella che era la porta del Kingdom Hearts. Ma molte teorie che girano nel web rivelano il possibile e quasi sicuro ritorno di Acqua, anzi io sono del parere che praticamente Aqua sarà uno dei personaggi primari in Kingdom Hearts 3 ed i motivi del suo ritorno sono diversi. Infatti ricordiamoci che in un trailer di Kingdom Hearts 3 sia Riku che Topolino sono riusciti a entrare nel mondo dell'oscurità Proprio per cercare acqua Perciò ne vedremo davvero delle belle Bene Qui finisce il video, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata anche ai vari social e soprattutto anche al canale di Wallger che trovate in descrizione e noi ci rivediamo con un nuovo video. Io invece ringrazio di cuore Palmerone per avermi dato la possibilità di comparire in questo suo video nel suo canale e niente, mettetevi piace se il video vi è piaciuto e noi come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ci si vede? Ciao a tutti!